Oggi siamo qui all'Aquila, 6 aprile 2019, dieci anni dopo il, eh, quelle famose 3.32. L'Aquila per sempre ha scritto sul nostro banner di, eh, durante la fiaccolata. Abbiamo ricordato eh, i momenti brutti, quelli del soccorso, quelli tre, successivi alle 3.32, in cui i nostri volontari erano impiegati nel, nell'emergenza. Abbiamo ricordato poi i momenti invece dell'accoglienza, il campo di Acquasanta, il campo di Olle Colle e i campi delle colonne mobili nazionali, dove ci sono stati i eh, nostri volontari. E poi abbiamo ricordato la speranza, da quello che è nato dall'Aquila. Dall'Aquila è nata una campagna, la campagna che oggi è più forte mediaticamente sulla riduzione del rischio, che è quella di Io rischio. Io non rischio è nata qui, qui all'Aquila, eh, siamo stati presenti anche per un piccolo segno di rinascita che per noi però è stato importante che è stato quello del, eh, del campo di acqua santa eh, nel 2013 eravamo qui eh, insieme alla società dell'Aquila Rugby eh, che ci ha ospitato nel loro campo di acqua santa all'epoca del terremoto. noi abbiamo cercato di restituirgli un qualche cosa di ripristinargli quello che con il nostro campo tutto sommato avevamo invaso e quindi eh, abbiamo partecipato alla loro ricostruzione Molto emblematico è stato il fatto che quel campo è costruito sulle macerie dell'Aquila, dell come per dire le macerie sono qualcosa che vogliamo metterci sotto i piedi, quindi è un segnale di ripartimento.